Ecco, ci accingiamo a questo quinto congresso della WILFPL di Salerno e chiaramente in questo momento noi eh, rivendichiamo fondamentalmente come abbiamo fatto anche negli anni scorsi fondamentalmente i diritti eh, dei lavoratori e su alcune rivendicazioni vedi la salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'equilibrio del sistema della sanità eh, privata e sono all'incirca 10 anni Praticamente, che noi attendiamo un contratto che ancora non è stato sottoscritto a livello nazionale e tantomeno a livello eh, regionale. Attendiamo ancora una volta il, gli arretrati contrattuali, una tantum dell'Iop. Noi due anni fa abbiamo organizzato uno sciopero regionale sotto eh, la regione Campania eh, per dire a quanti altri, ad anche al presidente Crispino dell'Aiop, che queste è dovute ai lavoratori. Eh, stiamo in attesa della riconversione delle strutture psichiatriche e neuropsichiatriche della provincia, della provincia di Salerno. Speriamo che a breve eh, si possa mh, addivenire ad un decreto regionale sulla riconversione di queste strutture psichiatriche. Per quanto, eh, per quanto riguarda ancora i tetti di spesa, eh, chiaramente sono al di là dei limiti eh, diciamo dell'impossibile, anche perché noi eh, sono le strutture Sanitari accreditati sono da più di dieci anni con un tetto, diciamo, ai livelli minici, minimi storici, in quanto noi a, a novembre. Ottobre a fine anno eh, chiaramente queste strutture sanitarie finiscono i tetti di spese e quindi praticamente chi ne soffre è il malato, l'anziano più debole, il disabile che non ha la possibilità di curarsi e quindi deve pagare, pagare di propria tasca eh, diciamo eh, gli esami e quant'altro che deve... Noi in questo congresso chiaramente eh, iniziamo a difendere chiaramente i diritti dei lavoratori, dei più deboli, degli anziani, dei disabili e siamo ehm, nei confronti dei cittadini, noi abbiamo una problematica veramente eh, diciamo di carattere eccezionale. Eh, diciamo ancora una volta eh, sulla regolarità dei pagamenti degli stipendi anche sulle strutture eh, sanitarie, eh, siamo eh, anche sulla linea eh, della, eh, in quanto... Mh, Due anni fa abbiamo organizzato questo sciopero regionale della sanità, accreditato contro il dumping contrattuale, e per indicare tutta una serie di situazioni e problematiche che girano attorno alla sanità. Siamo, siamo sul pezzo, chiaramente, come di gergo dicono i giornalisti. Crediamo che questo possa, possa incidere molto sulle problematiche eh, di, questa, di questa regione Campania. In questa, questa regione campania, diciamo che il governatore della regione campania ha fatto, sta facendo eh, una, buona, una buona, buona politica rispetto a quanto, a quanto quello è. È chiaro che noi dobbiamo continuare su questa, su questa problematica perché quando si tratta di salute c'è eh, il mondo di mezzo chiaramente eh, dei, dei malati e chiaramente quando... Ehm, si esaurisce, come ho detto precedentemente, il famigerato limite stabilito della spesa destinata eh, agli acquisti, a tutto, agli esami di laboratorio e quant'altro, noi abbiamo una serie di problemi che riguardano queste, che il mondo della, della sanità. Noi per questo eh, dobbiamo andare avanti rispetto a questa problematica, non possiamo fermarci alcunché. Il 26 abbiamo questo quinto congresso al Grand Hotel Salerno dove parteciperanno tutte le istituzioni, eh, abbiamo invitato il sindaco di Salerno, varie istituzioni, eh, il presidente anche dell'Aiop e quindi abbiamo invitato tutti i rappresentanti delle altre organizzazioni sindacali. Ehm, credo che noi ce la faremo, ce la faremo perché siamo vicino ai lavoratori, vicino al cittadino, vicino ai più deboli. Segretario, le viste? Un congresso piuttosto decisivo per le sorti del nostro territorio. Eh, diverse vertenze in campo, ci sono certi enti locali che sono in bilico, a cominciare dall'amministrazione provinciale. Esatto quinto congresso che terremo venerdì vuole proprio fare questo, affrontare un attimo, fermarci, eh, esaminare e vedere un po' le criticità che ci sono sul nostro territorio provinciale, partendo dall'ente provincia che appena appena riesce a garantire eh, diciamo, gli stipendi ai pochi dipendenti rimasti, quindi un servizio totalmente assente, infatti basta girare un po' per le strade provinciali della nostra provincia per renderci conto dello stato in cui si trovano e dell'assenza di manutenzione completa quindi c'è bisogno di intervenire. Io infatti pochi giorni fa raccontavo e sentivo dei lavoratori che addirittura un cantoniere stradale per poter timbrare deve fare i chilometri perché non abbiamo nemmeno pochi soldi, 8 euro, per poter installare gli orologi Marcatempo sul posto di lavoro. Quindi perdiamo tempo, demotiviamo i lavoratori e non offriamo un servizio alla collettività. Così non possiamo andare avanti perché significa chiudere i servizi e quindi non avere la fiducia della gente, della collettività verso questi servizi e quindi sempre più allontanare la gente dal pubblico impiego e questa è una cosa inaccettabile. Lo stesso discorso vale per la sanità pubblica, per la sanità Privata, dobbiamo fare un grosso lavoro. Tutti sappiamo purtroppo che la nostra sanità in campagna non brilla per qualità dei servizi e quindi dobbiamo lavorare tutti insieme, adesso col governatore De Luca, che è anche eh, diciamo commissario alla sanità fare qui finalmente questo piano ospedaliero, intervenire senza guardare ai favoritismi, senza guardare alle scelte politiche campanilistiche, ma guardare effettivamente alle esigenze della gente. Questo vuole interrogarsi il congresso, il quinto congresso della UIL FPL e sicuramente il giorno 27 siamo pronti per iniziare a lavorare di nuovo con più lena per fare questi interventi sul territorio e, e rappresentano le, le, le problematiche de, degli enti della provincia di Salerno ma che riguarda in genere tutte le province d'Italia per i servizi che non vengono più garantiti a seguito delle riforme fatte dall'attuale dalla, dall governo eh, e su, in particolare i, le, le funzioni fondamentali delle province e in particolare la provincia di Salerno non garantisce la, uh, la funzione fondamentale che riguarda la viabilità quindi tutte le strade provinciali di Salerno, perché al di là che non ha risorse e c'è una forte carenza di personale sulle strade provinciali ma anche l'organizzazione che si è data e infatti i lavoratori i cantonieri gli operatori stradali per intervenire sulle strade provinciali si debbono recare prima a, a, ad effettuare la presa di servizio presso i centri per l'impiego dove sta il marcatempo e quindi questi lavoratori percorrono le strade provinciali senza poter intervenire anche se c'è un intervento da fare c'è una frana o c'è eh, qualche altro intervento da fare non può perché sono fuori servizio devono andare a timbrare e poi ritornano sulla strada dopo mezz'ora o un'ora fare, fare questo tragitto per poter intervenire ed è successa una cosa Cosa grave che eh, nell'ultimo periodo dove nel Cilendone nelle zone interne ha fatto un po' di neve e le famiglie non potevano uscire per andare a lavorare o portare i bambini a scuola, questi qua per poter intervenire sono dovuti andare prima al centro per l'impiego e poi ritornare sulle strade e quindi queste, le famiglie aspettavano mezz'ora un'ora l'intervento di queste squadre della del, del personale della provincia. Noi avevamo dato un suggerimento alle, a, a, alla dirigenza e quindi a, anche alla politica che rappresenta oggi la provincia di Salerno di, mettere, di prevedere un'applicazione sui cellulari in dotazione al personale delle, sulle viabilità che costava, è stata fatta anche una previsione di spesa, 7-8 mila euro. Questo è più di un anno che abbiamo fatto questa richiesta e la provincia non ha messo a disposizione 7-8 mila euro per garantire il servizio alla cittadinanza. Ancora oggi questi lavoratori fanno 30, 40, 50 chilometri per andare a timbrare e poi ritornano sulla strada provinciale per prendere servizio ed è uno spreco al di là del danno. Al, eh, all'utenza che il servizio non viene garantito in modo eh, efficace, ma è anche un danno al lavoratore che deve andare avanti e indietro per, fare, per poter espletare la propria attività lavorativa. Oltre a questo ci sono altre due questioni, uno riguarda i centri per l'impiego che con la legge di stabilità 2018 è stato stabilito che così come era prevista la riforma, questi dovranno passare alla regione, sia i servizi compresi il personale e le regioni fino a questa procedura la dovranno concludere entro giugno 2018, quindi in sostanza che dal 1 luglio 2018 effettivamente la, la funzione, la, le attività eh, di questi centri per l'impiego, quindi eh, il mercato del lavoro, avrà piena competenza la regione Campani con i vari centri distribuiti sul territorio e anche qua noi stiamo aspettando adesso che la regione Campania si muova in questo senso, tenendo presente che i centri per in provincia di Salerno ma riguarda tutta la regione sono, eh, non hanno eh, eh, come dire eh, risorse sia strumentali ma nemmeno per, cioè, una forte carenza di personale alcuni centri è, è ridotto a due o tre unità quindi non riescono nemmeno a funzionare quindi dovrebbero avere una uno sviluppo passando alla regione si dovrebbe completare gli organici per metterlo a pieno regime l'altro aspetto, poi l'ultima questione riguarda il personale delle biblioteche della provincia di Salerno e questo riguarda anche la provincia di Avellino, perché dico anche Avellino? Perché nella, nel trasferimento delle funzioni non fondamentali dalle province alle regioni, la regione Campania non si è presa la funzione museale e bibliotecare nemmeno il personale però la cosa assurda, oh, che cosa è successo? Che la provincia di Salerno e quella di Avellino hanno dichiarato questo personale fuori dotazione organica perché ritengono che questo, deve, ehm, giustamente diciamo noi come organizzazione sindacali questo è personale, deve, sono funzioni della regione e quindi il personale deve essere trasferito alla regione. E adesso c'è un contenzioso in atto: i lavoratori hanno denunciato la regione Campania e stanno in giudizio davanti al giudice del lavoro e a Tarri in attesa di questo trasferimento alla regione oltretutto c'è stato anche eh, qualche mese fa una, una nota una circolare del dipartimento della funzione pubblica dove obbligava la regione campania a prendersi questo personale nei propri ruoli regionali e ad oggi è tutto fermo e questi lavoratori non sanno che cosa fare, sanno come dire sospesi in aria senza sapere chi è il proprio datore di lavoro. Quindi, questa è la questione molto seria per quanto riguarda la provincia di Salerno.